e buongiorno mondo, sono le sette e mezza, ho già smontato tutto, la bici è carica sembra che non l'abbiamo mai spostata di lì da ieri sera ma stanotte dormito là finisco di mangiare la mia mela per colazione, ho già mangiato anche due tortini e parto La tappa a Lodi per fare colazione dove mi sono fatto fregare dall'apparenza di una pasticceria che notoriamente fai colazione in una pasticceria, mangi delle brioche decisamente più buone di quelle surgelate dei bar, e invece niente, non era eccezionale. E soprattutto il servizio era abbastanza pessimo, sorrisi, manco sapevano cosa fossero, e tempo di ordinare un cappuccino in una brioche, ci ho messo un quarto d'ora a portarmela, quindi mm. poco. Va bene, proseguo che sta cominciando anche a piovere, va allora, dopo ragazzi. Brutto. La... Ma perché sono tutte queste radici? E la lezione di questa mattina, quindi, è questa qua. Se dovete andare a fare una pausa a colazione o qualsiasi cosa in un bar andate a cercarvi sempre e dico sempre un barettino di quelli un po' più sgrausi passatemi il termine di quelli più popolari dove quando passate davanti vedete i signorotti che magari giocano a carte o sono lì che chiacchierano tra di loro si capisce che sono avventori abituali di quel posto perché saranno sempre più propensi a far due chiacchiere a far due risate a interagire con voi quando vi fermate. Rispetto alle pasticcerie tipo quella di stamattina un po' impomatata, dove neanche le cameriere ti sorridono e tutto molto freddo, prendi, mangi, paghi, bevi, te ne vai e e niente. Dovete scegliere quelle tipo quelle di Castel Goffredo di ieri dove ho passato dei minuti piacevoli. Con la gente del posto qua invece ho passato dei minuti ad attendere il mio cappuccino e la mia brioche che non arrivavano più quindi ragazzi viva i bar popolari buona giornata a tutti sì, 23 km a milano ho, cari che schifo. ho caricato un passeggero non so dove è salito e soprattutto non so dove vuole scendere Boh, schiaccerà il bottone della campanella per scendere come sul pulmo Non smetterò mai, e dico mai, di fare i miei complimenti alla gente che riesce a creare tutto questo. Arte di strada. Zozzoni che non siete altro schifosi. Mannaggia, vi dovrebbero beccare e mettervi con la testa dentro il fosso insieme alla vostra immondizia. Schifosi. Sono passato dalla stracalma delle strade di campagna del Parco Sud di Milano a questa bolgia infernale Komoot Non hai una via di mezzo Mai Una via di mezzo Mai Mannaggia Dopo quel pezzo terribile sulla provinciale mi sono fermato davanti al castello di Binasco e sto aspettando Fede il capitano che sta arrivando in bicicletta anche lui. Ve lo presento tra poco. Ciao ragazzi. Guardalo che bellino col tutino Eccoci. della cobra. Eccoci ragazzi, ciao. Grande Fede. Ti ha sfidato Fede? di Rozzano ragazzi acqua pura siamo nelle campagne direzione Morimondo sto scortando Simo per il suo purtroppo rientro a casa ma sono certo che sarà solo un arrivederci Piacevole sosta a Morimondo che tra l'altro è anche un paese molto carino, uno tra i borghi più belli d'Italia. Birrettina insieme a Fede per salutarci perché lui adesso torna a Rozzano, sta tornando a Rozzano che deve ricominciare a lavorare. E io ho preso la direzione a Biategrasso e mi mancano 54 km a casa. Buone pendelate! te l'avevo detto non ti preoccupare vado e qua. infatti sto tornando a casa triste ma sto tornando a casa 30 km e ci sono ciao ragazzi penso che la maggior parte di voi abbia già riconosciuto i territori delle terre d'acqua Sono ormai a 24 km da casa, circondato dalle risaie e ha cominciato anche a piovere. Anche il cielo piange per questo rientro anticipato. Io piango solo quando c'è la telecamera spenta e eh, ve lo dico, non mi faccio vedere da voi che piango. Ma comunque sono triste. È uno dei rientri più tristi che abbia mai fatto nei miei viaggi. E eh, va bene. Si ripartirà, non so dove, non so come, non so quando, ma vi prometto che ripartirò. Intanto mi godo questa pioggerella che ormai non mi interessa più, tanto arrivo a casa e mi asciugherò, non ho problemi di piantare una tenda questa notte. Ragazzi, forse è dopo, forse non lo so, ma comunque mi conviene pedalare e farmi sui ultimi 24 chilometri buona vita a tutti ragazzi ed eccoci qua provincia di Vercelli, anzi, comune di Vercelli, pedala già prima, pedala, 5 km e sei a casa. Game over ragazzi, Vercelli, 2 km e sono a casa.